Chi si è trovato sicuramente forzato a. Oh, da domani si fa così. Eh, sono i professori. Studi ingegneria elettronica. Mi aspettavo cioè, <ride> che fossero più preparati di me. Cioè, perché talvolta, certo, no? Esatto, e invece, c'è esatto. delle robe. Ma sì, non capisco sì. perché mettono gli sfondi finti su <ride> tipo su Teams. È una cosa che odio Maria e Ma <ride> cioè, un mio professore c'ha il green screen dietro. È, ah, vabbè, vabbè. Però è astuto, perché la nostra c'ha. Più. Ma non lo usa Ma non, non lo Lo sfondo preimpostato di Teams che ti sembra essere tipo oh, nel mondo di Minecraft <ride> che trova vulcani dietro. Perché queste cose? <ride>